你 <clears throat> Mentre eri occupato ad abbattere il forte, devi sapere che io sono incappato nel tesoro. Ma non mi dire... there's no Signor Cormac, ciò che avete scoperto dagli Chasseurs è stato confermato. I criminali locali stanno cambiando strategia. Qual è il loro piano? Il loro capo ha chiesto a Benjamin Franklin nuove armi. È molto ben protetto. Benjamin Franklin? Ma chi lo scienziato? Proprio lui. Esatto. Prepara il necessario per spargere gas sulla gente. Gas tossici, a quanto ne so. Sulla gente? Pensavo che li avrebbero usati sulle autorità. Eh, sarebbe comunque stato terribile. I criminali catturati parlano di una donna minacciosa. Credo che ci sia lei dietro a questo piano. Cercherò di indagare. Grazie. Oppa. Spero tanto non sia tu. Cosa di esplosivo. Il capo vuole che Franklin resti isolato. Uh -huh. <susurra> Nessuno deve infastidirlo. <susurra> cosa di esplosivo. Uh -huh. Nessuno deve infastidirlo. Che bello rivederti. La tua amica Hope diceva che eri via. Eh, sì, lo ero. Eh, sono qui per prendere i risultati dei vostri esperimenti. Oh, beh, che colpo di fortuna. Pensa che ho appena aggiustato il prototipo. Prendilo pure. Stavo per partire per Filadelfia e da lì per l'Europa. Mi hanno chiesto di insegnare a Londra. Oh, saresti così gentile da riferirlo alla signorina Hoop? Eh, ma certo. Oddio, Hoop. Che ci fai con quella feccia? Vuoi scatenare la rivolta in città? Cosa sei diventata? Cosa dicevate, signor Cormac? Eh, no, no. Solo... vecchi ricordi. Quando le nuove reclute sono prese dai rimorsi, consiglio loro di liberarsene con la polvere da sparo. Avete ragione. Questo prototipo è molto potente. Usatelo con cura, signor Cormac. Dalle informazioni che abbiamo, è in grado di distruggere le fortificazioni e ferire molti nemici in una volta sola. Si può usare anche in un altro modo. Alcune granate contengono un potente sedativo. Lanciane una contro i nemici e si addormenteranno. Mettiamo alla prova la nuova arma. Usatela su quella porta. Forza, signor Cormac, colpite la porta. Usate queste granate per distruggere. Bella vo... Bel lavoro. Direi che siete già pronto a ritorcere quest'arma contro i criminali che l'avrebbero usata. Qui vicino c'è una fabbrica abbandonata che nasconde un veleno pericoloso. Per ora provoca solo sonnolenza, ma ai fuori legge lo stanno... Una formula più potente potrebbe uccidere mezza York. Sarà il mio primo bersaglio. Attenzione. Sappiamo che gli Ah tanto meglio posso fermare tutto il sistema. I him in my sights! Ehi tu, su. vieni subito qui. Se non me ne vado... Sono spacciato. Spettacolo grandioso, capitano. Si vedeva il fumo persino dalla Morrigan. Questo scoraggerà quei criminali. New York è salva per ora. Con tutto il rispetto, colonnello, non basterà qualche esplosione per risolvere un problema come questo. Ha ragione, colonnello Monroe. Sei hey, giusto? Congratulazioni. Avete cacciato parecchi ratti da New York. Sono Jack Wicks e lui è William Johnson. Non so lui, ma io sono lieto di conoscervi piacere è tutto mio Qui ci si annoia terribilmente Io dico che il nostro Shay può raccontarci le sue avventure davanti a una pinta Ehi, il primo giro lo paga il colonnello <ride> eh, Dicevate, signor Cormac? Mi sento solo un po' confuso Devo avere inalato del gas Un po' di birra vi farà bene Venite, siamo tutti amici qui Ci occuperemo di voi al colonnello. Caro signor Korak, mi scuso per la brevità di questa missiva, ma è ora di essere onesti l'uno con l'altro. Avete dimostrato la vostra fedeltà e vi siete rivelato utili alla causa dei Templari, e questo nonostante le vostre origini da assassino. Il manoscritto che cercano gli assassini è in mio possesso già da qualche tempo L'ho recuperato quando siete stato trovato dai miei uomini Il gran maestro mi ha incaricato di scoprirne il significato Un compito che mi rincresce di non aver completato Lo lascio a voi, signor Corma Non mi fido di nessun altro Ora andrò al forte William Henry Un presidio male organizzato Circondato da nativi ostili e militari francesi Abbiamo chiesto rinforzi ma dubito che arriveranno a breve non mi illudo che la resistenza abbia successo. Affido la mia vita all'esercito inglese e la mia anima al padre della comprensione. In fede, colonnello George Monroe. Capitano, Capitano al, timone. al timone! Liberate i trevi! Forza, andiamo, Gist. Il colonnello è nei guai. Che significa, nei guai? E al forte William Henry, che non ha alcuna eh, speranza eh, di pace. Datemi una mossa, pelandroni! Tutti i vostri posti! Sei salva! Scusami per la bevuta così presto, capitano. Ma ti rendi conto che ci conosciamo già da un anno? <ride> un anno! Mi hai proprio cambiato la vita. E il meglio! <ride> Credo che mi perdonerai se stavo eh, festeggiando. Un anno Kist Volevo chiederti una cosa Da quanto tempo sai Diciamo Da dove provengo Ah, intendi gli assassini? Lo so da una vita, Shay Sarò un ubriacone Ma non sono mica cieco Non è che pensavo che fossi scappato Da un circo di acrobati o omicidi Perché non mi hai detto niente? Eh. Ti ho chiesto di evitare l'argomento per non influenzare le tue decisioni. Mi hai salvato la vita per puro spirito altruistico e oltre a me hai aiutato innumerevoli persone. Se fosse dipeso da me, ti avrei nominato ufficialmente Templare già mesi fa. E da chi ripeto? Morro ha parlato di un gran maestro. Sì, il gran maestro di rito coloniale. Credo che ti piacerebbe, Shane. Suo padre era un assassino. Wow! Questa che storia interessante. Il presidio è finito. La sua o quella del re? Murphy sia molto affascinato. It's all for us! There was a cold and dreary morning in December, December. And all of my money it was spent And where it went I swear I can't remember, remember. So down to the shipping office I went Shay. sono felice di rivederti. Jack? Il colonnello Monroe si è arreso al generale Moncalma. I francesi insieme agli Abenaki hanno preso Fort Terry. Johnson avrebbe dovuto portare dei rinforzi. Non vedo nessun altro. Gli Abenachi sono nervosi. Non capiscono i termini della resa e non obbediscono a Moncalma. Il colonnello e i suoi sono stati liberati. Finiranno in una trappola. Restate qui, nel caso arrivi Johnson. Io proteggerò il colonnello. Grazie. Forse riuscirò a saldare il mio debito con lui. Spero di essere in tempo. Oui. <coughs> <coughs> Bel lavoro Quella era l'ultima nave Signor Cormac Forza signore, non c'è tempo Portiamo gli uomini rimasti alla Morrigan Un'offerta gradita capitano Seguitemi, c'è una via sicura Se posso farvi una domanda Cos'è accaduto al forte William Henry? Pessima organizzazione, ancor meno fortuna Moncalme è riuscito a bombardarci per giorni Mangiarane A dire il vero ha agito con grande onore ci ha fatto un'offerta molto più generosa di quella che ci saremmo aspettati abbiamo tenuto le armi e soprattutto i nostri colori. vi ha solo spinto in trappola non vi aspetto certo che i francesi ci difendano voi sì? no, io no continuate a mostrare lealtà ai templari signor Cormac avete rischiato la vita per me non siamo ancora fuori pericolo colonnello per la lealtà beh, ve lo devo voi mi avete salvato Ora una seconda possibilità. È un anno che lavoriamo insieme e in questo periodo vi siete reso utile in molti modi qualsiasi debito. Voi pensiate di avere nei miei confronti ormai a estinto. Credetemi? Forse sì. Sei vivo? All'attacco! Al riparo! Sei gli uomini, e farò fuori il più possibile. Non lo, non lo, non lo farò, Fate proseguire i vostri uomini. Io andrò avanti e vi segnalerò i pericoli. Ma... Oh. Uh. Presto, che se goasi non avrà pietà. Che non Lo conosce, ladro, non è un è uno degli uomini è un un assassino. Come lo un io. Allora sanno un sono un ladro, E ora lui sa... Sì, hai paura. E che lavoro con i templari? Non sono uno stolto. Gli assassini mi daranno la caccia ora. Siamo entrambi bersagli. <coughs> che è una trappola vero certo signor Cormac, ma non abbiamo scelta siamo sopravvissuti ai francesi lo faremo anche adesso <susurra> seguitemi spiegare le vele sentito il capitano veniamo via di qui no avanti okay. Devo la vita, signor Cormac. Anche io, colonnello. Dobbiamo parlare, ma il dovere mi chiama. Signore, mi accompagno allo spaccio di Johnson a Onaquaga. Partiamo subito, signor Cormac. Ci vediamo là. ebrizze prendiamo il vento as we were fishing off hayes brook Capitano del Timone! un dancing master oh belly ride oh belly ride oh belly ride oh belly ride oh belly ride master of a drone oh belly ride oh belly ride oh belly <totitoli> capitano, capitano aprite, aprite le vele, capie veloci e contro veloci vedo bene yeah! Capitano barra, sì. le pelle al vento! Oh, no! E hey, capitano, liberate i trevi! and velacci and Velacci Hey ships may come and ships may go as long as the seas do go what a sailor lad just like his dad he loves the flowing pole a woman ashore he does adore a girl who's